Ancora, ancora, uh, uh, non è la nostra ora, ora, uh, uh, uh andiamo nella stessa direzione, sono in giro, si o le cerca. Sei del mattino, già non dormivo Mi urla che sono cambiato Si sbatte la porta, divento cattivo L'aspetto fumando, so già che ritornerà Il mio ego è di carta pesta Per queste persone si sono un fallito Le guardo senza muovere un dito Tu non andare, resta qua Mi ha salvato la musica Sbatto la testa in questa città, guardo la strada è una tempesta, non sarei nato, ma siete la merda, mi ha salvato la musica, sbatto la testa in questa città, guardo la strada, è una tempesta, non sarei in alto ma siete la merda, credevo di dormire quando mi hai detto ti amo, con te sarò sincero, io non ne posso più, come non fosse vero tutto quello che volevo. mio frano Giuro credevo di morire, sono qui dentro non vedo la fine Ho l'ansia pure senza cartine, convivo con le tue frecciatine Meglio scappare vado in Brasile, perché ti vedo e non so che dire Se ti vedo sai come va a finire, resto qui dentro senza una fine yeah, yeah. Non vedo la fine yeah, yeah. Non vedo la fine Non vedo la fine Fine. Non vedo la fine